logaritmo in base 5 di 5 per radice di 5 fratto radice cubica di 5 allora dobbiamo applicare le proprietà delle potenze e scriverci l'argomento di questo logaritmo cioè questa quantità come potenza di 5 allora 5 per radice di 5 la radice di 5 la scrivo come 5 alla un mezzo al denominatore ho la radice cubica quindi è 5 alla un terzo ok? quindi adesso abbiamo logaritmo in base 5 qui abbiamo un prodotto che quindi fa 5 elevato a 1 più un mezzo che fa 3 mezzi fratto 5 alla un terzo uguale logaritmo in base 5 la linea di frazione sappiamo benissimo che equivale a una divisione. Quando devo dividere due potenze con la stessa base, cosa faccio? Trascrivo la base e sottraggo gli esponenti. Quindi devo fare 3 mezzi meno un terzo. Cosa ottengo? Logaritmo in base 5 di 5, qui denominatore comune è 6, Qui mi viene 9 meno 2, quindi alla fine ho logaritmo in base 5 di 5 elevato alla 9 meno 2 fa 7 alla 7 sesti, quale esponente devo dare a 5 per ottenere 5 alla 7 sesti? è un po' come l'indovinello di che colore era il cavallo bianco di napoleone cioè la risposta è già dentro alla domanda ok? quindi è 7 sesti quest'altro esercizio se lo confrontiamo con quello sopra ci accorgiamo immediatamente che praticamente è la stessa identica cosa perché qui la base del logaritmo è 5 qui è 3 e qui ho sempre... Ehm, ho le stesse identiche operazioni da fare che tradotto significa ho sempre la potenza con la stessa identica base. Qui è la base 5, qui la base è sempre 3. Quindi avremo ancora 3 alla prima per 3 a 1 mezzo diviso 3 a 1 terzo. Deve, sugli esponenti vanno fatte le stesse identiche operazioni. Quindi alla fine arriverò al logaritmo in base 3 di 3 alla 7 sesti che è uguale a 7 sesti. È inutile rifare tutti i calcoli perché sarebbero identici.